Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch del tutto gratis ragazzi Allora per fare questo glitch non ci sono, eh, non abbiamo bisogno di particolari requisiti Quindi eh, per prima cosa dobbiamo partire dall'online e andare nella storia come ho appena fatto io Quindi eh, ragazzi fate bene attenzione io cercherò di spiegarvelo nel miglior modo possibile e di spiegarvelo eh, in maniera dettagliata cioè come l'ho fatto io e come a me è riuscito al meglio allora quando saremo in modalità storia andremo in uh, modalità regista se ci tirate di salvare salvate, insomma vedete voi e non serve nessun salvataggio particolare ragazzi quindi uh, lo può fare chiunque insomma una volta che saremo in modalità regista nella roulotte sceglieremo Abbiamo modalità regista come avete appena visto e andremo con Franklin è indifferente con quale andiamo non, ehm, non ci sono indicazioni particolari a questo punto andiamo a selezionare scene dobbiamo fare seleziona scene e andiamo a selezionare comunque la, la prima scena ragazzi dobbiamo selezionare i, diciamo, questi pezzi qui allora ragazzi, io lo faccio in questo modo perché ho letto nel forum che si bagga meglio facendo in questo modo, cioè mettendo un pezzo davanti casa di Franklin e tutti gli altri pezzi a Paleto Bay, ragazzi. Ho letto che comunque è una zona che si bagga facilmente, nel senso che comunque è ricca di lag, quindi ho seguito alla lettera tutto quanto il tutorial, poi voi fate voi. Quindi a questo punto come ho detto andrò a mettere un pezzo di quelli che avete visto davanti casa di, di Franklin, della zia di Franklin e poi me ne andrò a Paleto Bay ragazzi Quindi una volta a Paleto Bay andrò nuovamente in accessori e andrò a selezionare gli accessori quelli, diciamo quelli grandi Non è necessario, c'è cioè, qualcuno che fa pa il palloncino con i pezzi però comunque sia non è necessario ricordatevi ragazzi di salvare la scena quando l'avete fatta mi raccomando quindi andiamo qui a paleto base scegliamo un pezzo però questo insomma quello di salvare lo andremo a vedere in seguito. e mettiamo tutti quanti i pezzi che abbiamo ragazzi io li metto qui in questa in questa posizione però insomma potete metterli come pare io l'ho messi così per comodità perché giravo con L1, R1 insomma e, e schiacciavo semplicemente X niente di che è venuto fuori sto tondo molto carino a vedersi però è quello una volta che comunque avete posizionato tutti quanti i pezzi eh, potrete eh, passare al passo successivo ragazzi che sarà quello di salvare la scena che avete appena creato quindi aspettiamo un attimo che io posiziono tutti quanti i pezzi e andremo a salvare la scena ragazzi una volta salvata la scena dobbiamo metterci su pezzi posizionati fate bene attenzione a questi passaggi ragazzi quindi quando ci metteremo su un pezzo dovremo premere triangolo doppio tasto ps x per accettare cerchio Triangolo doppio tasto PS, x per accettare cerchio. Fino a che non avremo questa schermata, ragazzi. Dovremo fare sempre quel passaggio. A questo punto, quando saremo in questa schermata, dovremo premere X X tante volte, fino a vedere le due schermate. Poi doppio tasto PS, eh, X per accettare e cerchio, fino a che non ci vedremo cadere. Dopodiché, molto rapidamente, come lo sto facendo io, andremo nell'editor Roxar e dovremo fare. Eh, doppio tasto ps X per accettare e cerchio fino a che non ci troveremo buggati in questa posizione ragazzi ci troveremo buggati qui eh, su un pezzo se vi ritrovate dentro la roulotte perché non siete stati velocissimi ragazzi purtroppo quella che voi avete visto in video è la velocità di quello che dovete fare di come lo dovete fare purtroppo questo è quanto ragazzi eh, serve questa velocità altrimenti non riuscirete a fare il glitch a questo punto ragazzi che cosa uh, quando sarete buggati qui che cosa dovete fare un vostro amico che si troverà nell'online vi dovrà invitare eh, dovrà stare in, uh, in un lavoro da titano in una missione e voi andrete a unirvi al vostro amico nell'online in questa missione ragazzi quindi andiamo ad unirci al nostro amico e andremo in, in online insomma ragazzi. Una volta che staremo entrando in online e sarà sulle nuvole dovremo avviare eh, un'applicazione come o il lettore multimediale oppure andremo su YouTube per sospendere GTA ragazzi. Dovremo mettere in sospensione GTA quindi andremo su applicazioni andremo su youtube in caso di youtube, spotify quello che cazzo avete voi insomma e andremo a sospendere l'applicazione ritorneremo in game e accetteremo il messaggio ragazzi e da qui avremo i soldi frizzati raga non vi dico che il glitch è semplice perché sennò vi direi una cazzata allora una volta che siete in online aprite il, il telefono va bene già che comunque magari controllate con le munizioni se potete acquistare munizioni eh, già ve ne rendete conto se avete i soldi frizzati o meno se non vi toglie i soldi eh, automaticamente li avete frizzati quindi aprite il telefono se avete il telefono in questa situazione siete pronti per poter fare il glitch ragazzi una volta fatto ciò dovete andare semplicemente su internet E comprare quante cose più potete ragazzi Dovete comprare tutto quello che potete Allora con questo glitch eh, potete comprare più o meno tutto insomma Tranne mi sembra i veicoli Pegasus adesso non ne sono sicuro Non questi, i veicoli Pegasus intendo eh, carro armato, Cargo Bob e altre cazzate insomma quindi ragazzi, una volta che avete comprato tutto, eh, passiamo al prossimo passaggio. Io adesso qui ve lo faccio vedere molto molto molto in velocità: che sto comprando delle cose, e neanche tutto vi sto facendo vedere, diciamo che vi sto facendo vedere piccola parte di quello che ho comprato con questo con questo profilo, insomma, quindi, a questo punto una volta fatto ciò ragazzi l'unica cosa che dobbiamo fare è andare a prendere un elicottero e dobbiamo andare a posizionarci eh, dove ci mettevamo anche nei glitch precedenti quindi guardate la mappa in questo punto in questo punto esatto della mappa e dovremo salire con l'elicottero ragazzi fino a quando andremo a scontrarci con eh, diciamo con lo scenario del eh, fanculo della modalità regista insomma quando andremo a scontrarci con quello scenario l'unica cosa che accadrà in pratica è che eh, come avete appena visto cadremo dall'aereo dall'elicottero insomma e apriremo il paracadute e saremo in strada a questo punto ragazzi che cosa dovete fare l'altro passo fondamentale che dovete fare è andare in ogni garage in ogni garage in un garage insomma dove avete comprato e, e dovete spostare tutti quanti i veicoli ragazzi dovete muoverli i veicoli insomma per rendere diciamo effettivo il salvataggio quindi no, noi adesso andremo in un garage ragazzi io ho cercato di farlo di spiegarvelo al meglio questo glitch però purtroppo il passaggio quello lì veloce eh, meglio di così non ve lo posso spiegare, vi ho, vi ho potuto spiegare i tasti quali sono allora eh, qui che cosa dovete fare ragazzi dovete prendere e dovete muovere i veicoli tutti quanti i veicoli dovete muovere una volta che avete fatto ciò l'unica cosa che dovete fare ovviamente andrete a muovere diciamo i veicoli che avete, tutti quanti quelli che avete e adesso vado qui, vado a muovere anche gli altri veicoli quindi non so, se avete comprato 60 veicoli dovete muoverli tutti e 60, se ne avete comprati 100 li dovete muovere tutti e 100 ragazzi, comunque i veicoli li dovete muovere li dovete scambiare uno con l'altro perché altrimenti rischierete che non... Che il gioco non salvi i veicoli quindi anche qui per esempio come vi sto facendo vedere andrò a muovere tutti quanti i veicoli una volta che avete fatto il tutto ragazzi l'unico passaggio che dovete fare è semplicissimo tornate nella modalità storia e una volta che siete tornati oppure cambiate sessione è uguale ragazzi eh? però io qui torno nella modalità storia e una volta che siete nella modalità storia ritornate nell'online e verificate che tutti i veicoli sono al proprio posto come ho già detto potete anche semplicemente cambiare sessione però io ho preferito farlo così respawn di merda comunque va bene come vedete il telefonino non è più buggato e andiamo a controllare tramite telefono se ci sono tutti quanti i veicoli ragazzi come vedete i veicoli ci sono quelli che ho comprato e a questo punto l'unica cosa che ci resterà da fare è riavviare il gioco e svuotare i cashier, ragazzi quindi a questo punto ragazzi andremo a riavviare il gioco e per svuotare i cachet ragazzi per pulire i cachet l'unica cosa che dovremmo fare è premere R1 o L1 in continuazione fino a quando non ci comparirà il messaggio di calibrazione dello schermo è abbastanza semplice ragazzi non è che richiede una grande scuola questo secondo me è il passo più semplice di tutto il Glitch eh, quindi quando ci comparirà quella schermata accetteremo e andremo avanti andremo nella storia ovviamente una volta nella storia schiacceremo start online e ovviamente ci dirà di accettare tutte quante le politiche di roxar accetteremo le politiche di roxar e andremo in online e ci troveremo tutto quanto quello che abbiamo acquistato ragazzi detto questo spero di avervelo spiegato nel migliore dei modi spero di essere stato abbastanza chiaro e di essermi riuscito a far capire per quanto riguarda questo glitch c'è un pochino di difficoltà con i tasti all'inizio però ehm, eh, ascoltate bene è solamente l'inizio, solamente quei piccoli passaggi che sono un po' difficilini che ci dovete prendere la mano perché se no per tutto il resto il glitch è una cazzata ragazzi, detto questo un saluto a tutti al prossimo video, ciao a tutti